Dal 22 al 24 agosto in piazza Chanù c'è Giocaosta. Shhh! Non ditelo a nessuno! 400 giochi in scatola, giochi giganti, tornei, calcio balilla, giochi di ruolo, tutto il divertimento a vostra disposizione. Più di 150 volontari, oltre 5.000 visitatori nella scorsa edizione. Vieni giù c'è gioca Osta! Oh, Cosa c'è? Giochi io Yusufi Tenji Giochi a strangi, è un tourneo di biliardini Un ciclo tappo Giochi del ruolo Parole crociate Perché invecchia solo chi smetti di giocare? Beh! sapere Che io provo a sofferenza A saperti curare No, no, no, no, no, questo non ci entra. Non, non, non no, mi non è no, no, no, no, no, no,